Ci proveremo a creare un disegno utilizzando vari tipi di stampi possiamo chiamarli stampi possiamo chiamarli timbri, sono degli oggetti riciclati questo era un cartoncino di carta il classico eh, tubo interno alla carta che si usa in cucina ho ritagliato una striscia di circa un centimetro e questo io lo utilizzerò per creare delle forme Diversamente dal pennello questo si applica semplicemente con pressione quindi non riesco a stendere il colore ma posso avere degli effetti anche simpatici che posso utilizzare per creare delle texture quindi dei, ehm, eh, dei disegni che hanno delle forme ripetute o provare a imitare delle forme che io trovo in natura. Ad esempio questo che è sempre un cartoncino ritagliato, sempre dal tubo interno del car della carta da cucina, è alto circa 4 cm, è stato tagliato metà avvolto su se stesso e eh, tagliato esternamente per creare queste, questi petali. Io infatti lo posso utilizzare ad esempio per imitare il fiore o i fuochi d'artificio o altro che mi ispira la fantasia. Procediamo con altri timbri. Questa è realizzata eh, con il cartoncino ondulato, quello che si trova all'interno di tante confezioni di alimentari. L'ho avvolto semplicemente su se stesso. Posso utilizzarlo per creare delle forme più o meno rotonde. Lo stesso materiale può. incomincio <ride> a colorarmi. Può diventare un cuore pinzato in modo che io abbia anche facilità a prenderlo lo uso per creare delle forme ovviamente in base a come premo lo stampo avrò un effetto diverso passiamo ora ad altri tipi di timbri che assomigliano veramente a degli stampi per tessuto questo è realizzato con il cartone ho applicato delle porzioni triangolari incollate con la colla proviamolo lo riempiamo di colore e proviamo a vedere che effetto fa, è un effetto geometrico con la stessa logica ho preparato questo che ho realizzato con il filo di lana avvolto sempre su un cartoncino, tengo un'estremità per riuscire a prenderlo e ottengo un effetto più tamponato una eh, soluzione ancora di riciclo è questo con del cartoncino queste sono delle onde realizzate con la colla vinilica l'ho semplicemente distribuita e ho aspettato che si asciugasse proviamo Ho un effetto Ah, qui l'ho rovinato purtroppo, ho premuto troppo sul lato quindi bisogna ricordarsi di fare attenzione quando lo si usa, ricreo un movimento a onda. Passiamo ora invece a un altro tipo di materiali. Prima ne ho ancora uno realizzato con il cartone, che è simile a questo, però come vedete è distribuito, le linguette sono distribuite in modo diverso. Qui era circolare, qui invece è sull'orizzontale. Posso utilizzarlo, ad esempio, per creare un effetto eh, delle ali di un uccellino o il, corpo di... Pieno di o il corpo di un pesce. Passiamo a un materiale differente. Questa è la stagnola. Può capitare in varie situazioni di averne di riciclo. Ho creato quindi una punta con un'estremità che è finita nel cartoncino per riuscire a prenderla più facilmente. Vediamo che effetto fa. Come vedete le sporgenze della stagnola non permettono di riempire completamente la superficie della pallina. E infatti ho un effetto ehm, particolare perché solo alcune punte riescono a riprodurre il colore. Ancora... Questa è plastica. Questa in particolare è plastica recuperata da una busta. Le classiche finestrelle delle buste. Quindi lo uso come tampone per assorbire il colore e provo. Se mi piace posso proseguire in questo modo con il mio lavoro. Proseguiamo ancora. Questa è la classica retina che si usa per le arance. Arance, patate, cipolle, scalogno... Eh, l'ho recuperata e infilata nel cartoncino, vedete solo una parte riesce a recepire il colore e mi dà questo effetto di rete, di questo materiale ne ho conservato anche una parte non realizzata a stampo perché posso anche semplicemente applicarlo sul foglio e passare un pennello. È un tipo diverso di attività che comunque può essere carino da provare per vedere l'effetto che ottiene. Allo stesso modo posso usare la carta bolle, dopo magari ci proviamo. L un altro materiale che possiamo provare è il tappo, non sempre più colorata, il tappo di plastica. Eh, se provate a guardarli con attenzione i tappi di plastica hanno questo decoro che cambia a volte da tappo a tappo io che li raccolgo per donarli a un'associazione che li converte in buoni pasto per le famiglie con disagio ho, ne ho una vasta scelta, vedete la spaziatura delle righe le, qui è leggermente più grande qui c'è un disegno, questo è diverso ancora Quest'altro alterna delle parti lisce con delle parti zigrinate. Io lo posso utilizzare tranquillamente come timbro oppure giocare e provare con diversi tappi e vedere che cosa succede se lo faccio scivolare. Proviamo con questo che è bianco, quindi si dovrebbe vedere bene. Lo impregno di colore. Adesso la mia tavolozza, dopo ve la faccio vedere bene, Comincia a essere esaurita, solo alcuni ehm, rilievi riescono a recepire il colore e io lo uso per creare questo effetto che può essere anche carino. Posso anche giocare e farli correre tutti, eh, meglio ancora se riesco a forarli. Qui si fora con un cacciavite, e si può infilare uno stuzzicadenti in modo tale da riuscire a usarlo più facilmente. E proseguiamo che cos'altro ho trovato che si può utilizzare per questa attività questo è un moncone di matita ne avrete sicuramente anche voi questa non riusciamo più a riutilizzarla evidentemente la mina interna è rotta e quindi riutilizzo la parte ehm, superiore come timbrino proviamo vedete prende il colore e io riesco a creare tanti bellissimi pois nella mia realizzazione Qui, non so se riuscite a vederlo, questo è il tappo di plastica di una confezione di orzo solubile. Eh, ho distribuito il colore in modo molto ampio rispetto alla classica tavolozza, in modo tale da avere lo spazio per timbrare bene, raccogliere bene il colore anche con i timbri che sono un po' più larghi. Questo, riconoscete, è un netta pipe è un pipe che ho avvolto su se stesso tenendo una parte per il manico questo ovviamente raccoglierà tanto colore perché è un materiale che assorbe molto e ha un effetto comunque che mi riproduce questa serpentina questo labirinto anche questo potrebbe essere utile da, da provare per creare dei fiori questo è un tappo un tappo di pennarello una di quelle... Plastiche che difficilmente si riesce a riciclare qui bisogna guardare bene cosa indica la marca io questo lo uso un po' come ho fatto prima con la matita quindi raccolgo il colore soltanto sulla parte superiore qui rispetto alla matita avrò solo il contorno proseguiamo facciamo una cosa ancora diversa adesso proviamo a usare la carta bolle che ha i rilievi e vediamo che effetto ottengo, vedete? solo una parte prende il colore ho un effetto tamponato riesco a riprodurre le bolle e questa potrebbe essere una bella sfida da provare prima di passare a questi che di sicuro avrete visto voglio mostrarvi questi altri Stampi. A me non piace molto, vado molto orgogliosa ormai delle mie mani sporche, eh, giocare con gli alimenti perché mh, temo che possa essere recepito come un messaggio negativo, soprattutto sui bambini piccoli andrebbe spiegato bene che non si gioca con il cibo. Queste sono parti eh, di scarto quindi mi sento già un po' più tranquilla. Questa è una carota, la posso usare come timbro Vedete? Io ho il mio effetto tampone. Eh, lo stesso, una zucchina, passiamo con le forme un po' più arzigogolate. Questo è, una, è la prima parte di un broccoletto. Vedete. ricepisce il colore solo in alcune zone. E questo non so se lo riconoscete, è il fondo di un cavolino di Bruxelles. Vediamo se riesco a creare un fiorellino, più o meno, a parte che il colore non è l'ideale. Potete provare con altri materiali, con gusci, con la parte terminale dell'insalata. Io suggerisco però di usare soltanto gli scarti che effettivamente non hanno più nessun uso. Mi dispiace che passi un messaggio che può essere fuorviante. E adesso proviamo con l'ultimo gioco, con l'ultimo materiale. Prima devo fare un piccolo refill del colore. Arrivo tra un attimo. Eccomi. Eccoci qua. Ho aggiunto il colore nella parte soprattutto esterna, forse qualcuno avrà già intuito per quale motivo ho cambiato foglio per essere sicura che si veda l'effetto. Vediamo un po'. Prendo una biglia di vetro che quindi potrò lavare tranquillamente, la faccio scivolare, siate pronti a sporcarvi bene le mani sul mio coperchio in modo che raccolga bene il colore e voglio vedere questo strumento insolito per colorare che effetto farà sul mio foglio proviamo cosa succede se io invece di scegliere da sola che cosa fare faccio colorare a una biglia allora questo lo potete fare con tanti altri oggetti ad esempio con le macchinine con le ruote delle macchinine. scegliete magari un modello che non si rovina se poi lo lavate allo stesso modo potete usare le palline fatte con carta stagnola, che poi potete anche lavare e rimettere da riciclo, mi raccomando. Quindi la impregno bene, sapendo che magari non prenderà proprio tanto il colore, però ci gioco e vedo che solo alcuni puntini recepiscono il colore, però l'effetto comunque mi piace. Come dicevo prima, posso provare a fare la stessa cosa con i tappi. Giocando quindi a sporcarli bene di colore e poi vedere che effetto fanno creando dei percorsi, come se fossero le ruote. Ecco, io conservo le ruote perse delle macchinine dei miei figli, quelle potrebbero essere un ottimo materiale da utilizzare. Allora, cosa abbiamo visto con questo esperimento? Che possiamo disegnare, colorare, possiamo disegnare con il colore. Possiamo utilizzare tanti materiali diversi per creare degli stampi, possiamo vedere che effetto fa una combinazione di tanti colori. e Non importa che abbia un significato, noi volevamo giocare con il colore, volevamo vedere che cosa riproducevano tutti i nostri stampi, i nostri timbri e vedere se la composizione finale ci piace. Io ho usato solo due tonalità, però sono comunque orgogliosa della mia opera. Forza allora, provate anche voi a realizzare i vostri timbri e divertitevi a giocare con il colore.